Elena Firenze, vai Elena, dimmi Sì, ciao Ciao, ciao, ciao Elena, dimmi. Allora, prima di tutto sono vegetariana dalla nascita Che sei vegetariana dalla nascita e non nascita. vaccinata Sì. Non poi, vaccinata Poi? Vabbè. Vegana da 17 anni e fruttariana da un anno e mezzo, cioè, ce l'hai tutta? ce l'hai ce sì. tutto. piena di energia. Cioè, ti manca solo, ti manca benissimo. solo, non so, di essere non so che cosa. Cioè, sei anche lesbica. No, ma che perché? <ride> no, bene. non sono lesbica. Va benissimo essere lesbica. Eh, però sei anche... Senti, io ho fatto il più grande errore della mia vita, forse, questo mese. Ho deciso cioè? di partecipare a un digiuno, un ritiro respirariano di Nicola Spillars. No, però scusami, amica mia. Tu sei eh, vegetariana. Sì, e da, eri vegetariana, poi a un certo punto che hai fatto, sei diventata vegana, vegana da 17, 17 anni da 17 anni sei vegana, sì. e adesso hai deciso di partecipare a un raduno respirariano, Beh, Beh, è è ma perché? Dici, ma perché non è un cazzo da fare? Io ti invidio, so, le persone che fanno queste cose, io le invidio Parenzo, perché insomma, è uno che ha, lei, il tempo, ha il tempo di partecipare a un raduno respirariano, cioè, capito? Cioè? Cioè uno sta qua a fare la radio. Cioè questa fai i raduni ma ma questa Senti, ah, allora, ho sbagliato e ho chiamato per rimediare, per salvare delle persone. No, oggi. ma perché? Che è successo a questo raduno respirare? Eh, Scusa. guarda, se ti racconto non ci credi. Cioè? Allora, eravamo in 40. 40 a fare il Ognuno raduno? Ognuno pagava 600 euro a settimana settimane. Per respirare. per respirare? senza bagni, senza condizioni pagare? igieniche scarse, mosche. No, scusami, ah, ah, una, tu hai pagato 600 euro a settimana? No, 600 euro tre settimane. 600, vabbè, eh, già è meglio. 600 sì. euro tre Va, settimane eh. per, vabbè, stare, per, niente, per stare in che posto? Scusa, per... per stare in una casa colonica disfatta, senza bagni. Eh. Se le piace così, a mica via, ma che me ne frega no, Ma È benissimo. Sono allora, suoi, ma e allora okay. me non me ne frega allora, proprio dopo, niente di stare roba. Dopo dieci giorni, all'inizio una, una signora si è fatta male a un ginocchio. Sì. Pure. Curata malissimo, non curata. Finita all'ospedale, è andata via e finita all'ospedale. È sì, tuttora in ospedale. Una signora, Milano. una di queste che facevano il raduno respirariano. Una signora di 72, 74. Cioè, anni. uno ha 72 anni fa il raduno respirariano. E vogliamo ricordare sì. che i respirariani sono quelli che pensano che si può anche vivere solo respirando senza mangiare. Eh, penso, vabbè, eh, vabbè, capito? Vabbè, cioè, è il punto. Ricordiamo sì, anche digiuni. Sì, ma lì che si faceva? Si digiunava, si digiunava lì in questo posto? Digiunavamo, bevevamo acqua. Beh, però non eravamo in Se vi piace così, ma a cosa me ne frega? Tu vai, baglioni, tu vai al Baglioni, tu al Baglioni mangiare, mangiava, cioè tu me ne frega niente. Allora spiegami, non ho capito, tu allora, a Milano in Via Senato al Baglioni non me ne frega niente di sta gente qua a me. Allora dimmi che è successo? Quindi questa è andata la cosa È andata grave, che vuol dire? Cioè, è, andata, andata. è andata via, è andata all'ospedale Ferita no, la gamba no. E te credo ferita E vuoi vada a fare queste cose ancora? Poi? Poi? Tre giorni fa è morta una persona davanti a me Per quello no. sono qui, ancora sconvolte eh? Qui è grave, non ho capito sì, è morta questo, una persona Qui ci si fa di... seri Qui si passa da, da Richard sì, Benson vabbè, che picchia a Esther però... una puntata tragica questa Vedi che bisogna chiudere Scusa ma tu sei andata a un reduno respirariano organizzato da chi? Nicola Spillers Ma di questo Nicola Spillers Però il nome non mi è nuovo Che mi sembra uno di quelli Che è un è abbastanza È l'unico in Italia che Sì fa è, un, un è un grande È, è un... rimasto solo lui Su praticamente <ride> Un altro all'ospedale L'altro è morto Adesso non voglio ridere sì, Però grazie, ragazzi voi... Si spaccia per pranico, ma è onnivoro. Praticamente una volta a settimana si mangia Cioè quello mangia tutto? E sì, fa respirare tutto. voi e voi pagate? Per ma siete respirare. dei deficienti e sì. quello lì è un genio però. Sì. Scusatemi se io Scusami, ve lo dico. No, però eh. cara Elena, allora eh, la questione è molto grave però. cioè, nel senso, Tu hai visto morire grave, una persona sì, sì, no. davanti Ho a te? Ho visto morire una persona, sono stata con questa persona finché moriste. Siamo venuti insieme no, a vabbè, in Milano. Ma tu mi stai pigliando ma per il culo. Vero. Boh. No, non ci sto prendo per soffrire Cioè tu mi, sta mi stai dicendo male. che ha un raduno Sono respirariano sera da Milano, ha un raduno respirariano organizzato dal signor Pilarz, che uno mi sembra è intervistato pure eh, su giornali italiani. Questo signor sì, Pilarz... Se non anche da te Sì, anche fare. da me credo. Se noi matti noi voevo, come dicono in Veneto. <ride> e allora che è successo? Praticamente è morta una persona è davanti a te. Ma come persona. è morta? Che è donna o uomo? È morta, ha avuto uh, dei problemi cardiaci. Eh. E allora? Mm, non so, non, non è stato controllato durante il processo, ma come nessuno veniva controllato. E come è morto? Davanti a te così sul... Su... È morto, ha avuto un abbassamento di si è e il tempo che è arrivato l'ambulanza e non ci hanno fatto rianimarlo. Eh, e poi avete chiuso baracca e buratini no. per essere andati? No, no, sono rimasti tutti tranquillamente lì, io sono l'unica che sono venuta via. Eh. Ma io non ho capito, ma questo lui, il sono il dopo. Ma sono il dei criminali questi qua. Ma che lui cazzo è Ma male? i parenti sì. di questa persona morta non hanno fatto niente. Scusi, non ho capito. ma che era questo italiano o francese? Niente. Questo era italiano, ah, italiano. Cioè, un italiano, italiano morto, un raduno respirariano Sostanzialmente perché non respira, cioè non respirava, non mangiava. Non mangiava la polmonica. A 10 non è cioè, stato controllato. Ma poi lì non avevano. Ma quanti anni aveva questo? Non è stato fatto né un pronto Quanti anni aveva questo? aveva 65 anni era molto in forma ma uno che va cazzo mio. va a fare i raduni respirariani a 65 uno va a troia a 65 anni Beh, però, va, va me a puttane uno delle a di mezzo, 65 no, ragazzi, anni mezzo. va a troia puttane no, si, si va mezzo, a divertire cioè. stai in montagna con la moglie ecco, fai il cazzo tutto, del comodo sono ecco. mai i raduni respirariani di un signore che si chiama Pilars in Francia a pagare 600 euro per due settimane in mezzo alla merda e in un posto assurdo Mancano in una casa colonica Dai, No, tre no, della Claire No, però, scusa Elena, stai dicendo una cosa molto grave. È morta una persona, un italiano. Ma chi era là? La moglie, chi c'era là? C'era anche la moglie. E sì. la moglie che ha fatto? Eh, per niente. perché È rimasta là, ha preso atto, è rimasta. Del là. Cervello. No, no, è andata via. Sono andata cioè, via in che senso lei. ti fa il lavaggio del cervello? Eh, ti dicono che è tutto come deve andare, che cioè, non, lei, è non è morire lì, queste cose qui. Cioè, intimo, che. Che vuol dire che non è stato soccorso? Che il destino, che. Esatto, sì. Ma secondo te eh, questo qua è morto? Ma ma non ho capito perché che ha detto questo? Che ha detto Pilars scusa a ah, Pilars il giorno dopo, sotto domanda di, di una dei... eh. che faceva il corso, che gli ha chiesto come stava, e lui gli ha, gli ha detto: Mai stato meglio, testuali parole, Vabbè, ragazzi, e lì questi... ho deciso di andare via. Perché... Ma ragazzi, ma questi qua vanno arrestati, cioè, muore la gente, cioè, muore la, la gente, ai raduni respirariani. Ma come cazzo si fa a digiunare così? Cioè, ma è incredibile. Vabbè, Elena, eh, poi lui 24 euro ma è come, come si chiama questo forma? qua? Nicola guarda... spilla? no questo no, lo so ma lui quello no. che è morto come si chiama no per rispetto alla famiglia non. no il nome il nome no. di battesimo no preferisco non dirlo per rispetto. ma di battesimo il nome di battesimo eh, non... preferisco non dirlo scusami vabbè ciao ciao ciao, ciao grazie ciao, ciao.